Ciao, benvenuti in un nuovo video. Prima di iniziare, allora va bene tutto, ma volete che io non sia fedele a Wish? Ok, diciamo che lo adoro, letteralmente. Ora, io e il mio modello albero di Natale forse, vi voglio parlare oggi di questo correttore di Too Faced il Born Teasway Super Coverage Multi-Use Sculpting Concealer Born Teasway Allora, è un correttore che intanto ve lo mostro e così vi dico anche il prezzo 15 ml, 29,50€ da Sephora Dunque, eh, dice di essere... Concealer, contour, highlighting, retouch, quindi corregge per il, come correttore, per il contour, come illuminante e anche ed per i ritocchi, ok? Fino a qui ci siamo, dunque, mh, super coprente, full coverage, weight and wear, quindi idratante, confortevole sul viso e gli altri usi perché credo di averli persi perché ne ho trovati due idratante lunga durata ed è photo friendly, come ve lo traduco, che non brilla quando fate le foto con il flash e non idogeno, come idogeno si vede che non me lo sono scritta prima. Si vede ma veniamo ora al correttore che è questo qui questo. e prima di tutto l'applicatore che è perfetto perché è bello grande quindi si può andare a coprire un'area vasta del contorno occhi o del viso dove vogliamo oppure di punta solo per alcuni puntini. E fino a qua ci piace. Altra cosa che ci piace molto, almeno a me, i colori disponibili sono davvero tanti. Quindi è impossibile non trovare quello adatto a voi perché sono davvero tanti. Io ho il natural beige, che è questo, questo qui. E devo dire che è davvero adatto al mio tipo di carnagione. Ma ora vediamo, prima di fargli vedere il test, se davvero mantiene le promesse. Allora, super coprente, full coverage, sì, è davvero molto coprente. E lo trovo perfetto da andare ad applicare, ed è anche sulle piccole imperfezioni del viso. Una macchia lasciata dall'acne, una cicatrice, un segno, un arrossamento... È super coprente e mi piace davvero tanto non è troppo cremoso si stende bene sia col suo applicatore che il suo applicatore a spugnetta lo si stende bene poi si sfuma facilmente con le dita o con una blender blender o con il pennello se vogliamo un'applicazione più precisa si sfuma davvero bene e si fissa bene dopo andatelo sempre a fissare con la cipria però comunque già di suo non va a spostarsi in giro per il viso, almeno che dopo un po' di ore con la tendenza magari della pelle a lucidarsi si può spostare un pochino, ma noi l'abbiamo fissato con la cipria e lo vedete anche nel test ed è full coverage, sì poi lunga tenuta e eh sì ve l'ho appena detto, con la cipria davvero dura a lungo ed è photo friendly eh, allora, ha ah, un risultato? luminoso sul viso ed è quindi luminoso ma non è... luminoso un... esalta la naturale luminosità dell'incarnato ecco è un effetto luminoso per questo dato che è un effetto luminoso vi devo dire anche una cosa correttore full coverage sì ma sulle occhiaie soprattutto se avete gli occhiali tendenti al violaceo, non riesco a farlo coprire del tutto proprio perché ha questo effetto luminoso quindi sotto applico un correttore più aranciato e poi sopra lui per andare a settare l'incarnato. Quindi devo togliere l'arancione del correttore sotto. In questo caso sì, ha un effetto un po' luminoso, va a illuminare un pochino però, e copre. Però da solo, sulle le occhiaie più marcate, da solo non ce la fa. Però ha questo effetto luminoso. E ultimo effetto, vabbè, ah sì, non è come... Sì, sarà non come il lì però contiene di Ho visto che lo contiene, ma comunque tanti, quasi tutti i prodotti in commercio lo contengono. E comunque va bene. Allora, altra cosa che vi devo dire sul contorno occhi, poi vi farò vedere la clip e la vedete anche voi. Sì, e io lo uso soprattutto per il contorno occhi perché mi serve per il contorno occhi ma attenzione perché la formula è molto cremosa e anche se andate a settarla con la cipria se avete un contorno occhi molto segnato tende un pochino durante il giorno ad andare nelle pieghe certo basta sfumarlo leggermente ed, o ritoccarlo perché è adatto anche ai ritocchi come dice perché è davvero multiuso però ed è già questo fatto che un pochino va nelle pieghette anche se settato con la cipria quindi da non utilizzare su un contornocchi molto segnato oppure da utilizzare con attenzione. Ma ora basta ed è clip con il testo strano di tutti. dice che è luminoso e direi che sì effettivamente luminoso è luminoso io adesso vado a lavorarlo bene asciuga molto molto velocemente quindi è da lavorare bene ecco e prima di settarlo vi faccio da vedere una cosa che mm, non so se si vede va Tantissimo nelle pieghette. Ma tantissimo. Adesso provo a sistemare un po'. Comunque la differenza si vede. Sistemo un attimo. Ok. E poi andiamo di cipria. Quindi come sempre una parte e l'altra no. Allora, qui lo fissiamo con la cipria, ok? La cipria so che si comporta bene e anche questa parte del naso, magari anche un po' qua, ok? Mentre questa parte la lasciamo così. Allora, la parte fissata con la cipria dice di non fare effetto flashback ed è vero. La parte senza cipria è talmente lucida che sì, un po' l'effetto flashback si vede. Comunque, io adesso finisco a trucco e poi ci vediamo per le considerazioni e per iniziare il test. Ok, allora, eccoci qui a trucco finito. Questa è la situazione. Vi ricordo che qui ha la cipria e di qua non le ha. Non ho la scatola sotto mano, quindi mi sono segnata le cose principali. Idratante, lunga durata, alta coprenza, effetto opaco. Leggero sulla pelle, no flashback. Idratante, insomma. Idratante, insomma, perché, scusate, asciuga davvero molto velocemente. Ce l'ho un po' ancora sulla mano. Ok, quindi lunga durata per adesso va bene. Eh, scusate. Effetto opaco, ma veramente abbiamo visto che è molto luminoso. Questo non è illuminante, questo è il correttore senza cipria. Allora, sono le 12:14 minuti e noi iniziamo ufficialmente questo allora, testo all'alba delle 17:40. Vi faccio il primo aggiornamento. Dunque, nel mente sono stata fuori un po' e ho fatto delle cose al computer. Devo dire che aspettate, che vi avvicino non mi fa impazzire vedete questa è la parte senza cipria va a segnare molto il contorno ma anche nella parte con la cipria un pochino meno ma lo segna ugualmente niente più lui che l'avevamo visto subito era molto pastoso e andava molto nel contorno occhi però non c'è scritto che è un correttore per occhiaie perché effettivamente le imperfezioni sono ancora belle coperte e non si è spostato sul naso l'avevo messo il correttore anche sul naso la parte di qua che c'è la cipria è un po' unta la parte di là è molto unta ma ci aspettavamo! non ha la cipria e io so che il naso è una zona che mi si lucida molto per il resto ecco, direi che non è un contorno occhi eh, non è un correttore da contorno occhi perché tende ad andare molto nelle pieghette ma sulle imperfezioni o i problemi del viso effettivamente copre copre effettivamente mm, ci aggiorneremo ma per adesso l'impressione allora, avete queste. visto anche voi quello che vi ho detto è full coverage ed è alta coprenza sì dura davvero a lungo facilmente ritoccabile sì come vi ho detto però tende a segnare il contorno occhi nelle pieghette andate con il dito o con una blender ad eh, sfumarlo per toglierlo e poi lo si può ritoccare durante il giorno si ritocca davvero un prodotto valido valido che non mi ha soddisfatto pienamente perché non ha tutti questi risultati che dice ma la maggior parte davvero li mantiene e quindi perché no e come illuminante Oddio come illuminante in che senso come illuminante nel senso che possiamo applicarlo anche da solo sul contorno occhi o in, sul viso per illuminare si sì, dà un effetto luminoso del viso oppure dello sguardo ma non è un illuminante. Questo non l'ho capita, però credo che sia questo l'effetto. Sono io che mi faccio dei problemi, ma effettivamente è... ha ah, un effetto leggermente luminoso, però attenzione leggermente luminoso, ma che non va a fare riflesso con il flash delle macchine fotografiche. Se lo settate con la cipria, potrebbe essere la cipria a dare problema. Ma lui di suo l'ho testato anch'io effettivamente e non dà problemi. E niente, fatemi sapere se avete provato questo palotto come si trovate, se vi ho fatto conoscere un